Adesso rimango seduto qui Non penso ritardo Però così Lontana ti guardo e vengo lì Ma tu sei dove vuoi My lady Cosa ti aspetti tu Il treno se ripassa non lo perdo più Scivolando senza freni fa chiù, Ma dimmi cosa c'è poi Non penso Ma guardo Un giorno dopo l'altro Se perdo Questa vita mi ha fottuto un'altra volta Sai che dico fanculo oggi si svolta Guardo in aria so che gira volta Un'altra grande onda Vedo che c'è laggiù Sicuro che non eri tu Solo mare blu è sicuro che non c'eri più Non penso ma guardo Un giorno dopo Combatto Un giorno come un altro Cegnerini Pione ma L'inverno fa se c'era Adesso ta -da.